3 2 1 Ciao ragazzi, oggi componiamo un brano in stile lo-fi, quindi vediamo tutti i passaggi che riguardano questo splendido genere che io amo tantissimo e ne faremo una canzone quindi ci sarà anche la parte che riguarda ovviamente la top line, la lead. Quindi prima di tutto la prima cosa che dobbiamo fare è comporre l'armonia il beat mm, scopriamolo insieme prima di fare il beat cerco un'armonia che potrebbe essere giusta alla mia compo ora io alla chitarra faccio schifo ma non ho voglia di mettermi al pianoforte perché so già che vado a pescare quei quegli accordi potrei fare un la. sarebbe questo Vabbè, come avete capito faccio parecchio schifo alla chitarra, eh. Potrei prendere un sample eh, di chitarra, ma la devo smenare a cercarla, non ho voglia. Una volta che ho inciso il giro armonico lo tratterò come un sample. Incidiamola. va bene quello che andrò a fare è scegliermi adesso il take migliore che sarà difficile perché fanno un po tutti schifo Ma da una parte meglio no perché dobbiamo fare qualcosa distorto ora vediamo un po va bene potrei prendermi questi qua li mettiamo qui e poi dopo li lavoriamo a dovere un gruppo dove ho messo un po di plug come potete vedere ciò che sentite che fruscia nell'insert del, del sub delle chitarre acustiche è no questo ma questo l'habby rouge per creare la tipica fruscia lo fai sentite questa adesso io l'ho messa nel gruppo la spengo perché fa casino ma ho intenzione ovviamente di portarla in audio per gestirla separatamente dal gruppo delle chitarre. E ho messo un Dallas che è un amplificatore per renderla ancora un po' più bruttarella di suono. Era già brutta di partenza, adesso è ancora più brutta. Gross pit l'ho fatto per dargli degli intervalli ritmici ok andiamo a fare una lead improvvisata It, man, it, it, it, it, it, Va bene sentiamo la lead che ho fatto Baby, enough, much, be mom, fall, And really all Ok, ci serviamo di un fake, tanto per dare del movimento non è detto che seguiamo questa lead, ma questo mi aiuta molto a creare poi quello che sarà il sound, il movimento della composizione. Può essere che dopo cambiamo completamente le carte in tavola. Andiamo avanti. Va bene, allora facciamo il nostro beat veloce, usiamo un maskin, ovviamente dobbiamo aprire patcher adesso voglio linkare per il settaggio di maskin fare mettere in link battery 4 battery 4 su maskin faremo subito quindi andiamo in setting assegniamo il midi 7 perché come vedete se vado su midi vedete che maskin io ce l'ho sul set ok una volta fatto questo prendiamo questo patcher e andiamo a, a segnare l'output l'uscita di from fl che è appunto il set Ci si è aperta un'uscita, ma noi abbiamo bisogno di un ulteriore plug che è color mapper che okay? questo lo stacchiamo e lo facciamo uscire di qua poi segniamo le uscite Intanto me ne metto due, eh? poi vediamo bene. Apriamo battery 4. Ho un preset che avevo fatto un po' di tempo fa. Che è kit, lo fai Jericho? Lo carichiamo. Dobbiamo fare un po' da crocchi qui su FL. Su, scusate, su maschine. mi vado a prendere in sound il MIDI PA e qui assegniamo host. Ok. Vedete, suona. Suona solamente una cosa. Mi suona tutta la dramma perché mi sta suonando, mi sta suonando la kick bomb. Io invece voglio che mi suoni questa. Come fare? Attenzione. La allora, prima cosa ciò che farò è in Maschine faccio un copy e poi faccio un past qua e gli assegno l'usc il channel 2 suonano entrambi la kick bomb allora su kick bomb che è questa qui andiamo a scorrere le note vedete che si muove quindi se io scorro di nota eccola qui la nostra kick fantastico qui ci voglio il clap quindi vado beh ciò che dobbiamo fare adesso è portarlo in playlist come un pattern draghiamo il pattern di maschine su patcher accettiamo e ce lo vediamo qua bello bello questo lo possiamo buttare francamente e il nostro pattern è questo qui che ci draghiamo qua perfetto parte del beat finita adesso ciò che voglio fare voglio una specie di flauto prenderò omisfer mi piace dunque quando entra il loop voglio voglio mettere un cembalo e lo mettiamo vero cembalino questa chitarra va bene mi piace ora faccio un roads mettiamo un bel accordo di settima la settima e ci siamo alla grandissima C'è cioè da fare un basso come al solito eh, per oggi la chiudiamo qui nella seconda parte lavoriamo ancora un po sulla quadratura un po sull'arrangiamento e sicuramente il focus lo spostiamo come sempre sulla top line che adesso ho usato un po come canovaccio tanto per sentire se poteva funzionare ok ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!